Questo libro si chiama Papà Goriot, l'ha scritto Non de Balzac. Fa parte di un ciclo che si chiama La Commedia Umana, di cui i grandi critici hanno scritto che racconta tutti noi, racconta gli umani del passato, del presente e del futuro. Forse è un buon luogo il mercato per vedere se davvero Balzac ha raccontato tutti noi praticamente faceva il pastaio cioè vendeva proprio pasta eccetera e praticamente ha due figlie che però un po' si vergognano delle origini del, del padre praticamente il padre si svena per loro perché comunque le fa studiare eccetera poi loro cominciano a entrare in un altro tipo di ambiente e quando il padre sta male loro si sono dimentica, di, dimenticate completamente del di lui padre. una storia del genere che, che effetto ti fa? Beh, sicuramente mancanza di rispetto. Vergognarti delle proprie origini è la cosa più. La cosa peggiore. L'amicizia per padre e figlio, cioè per il padre e figlio c'è un'amicizia, una, compl una, compl una complicità, c'è qualcosa, no? Non si tratta di sbagliare, secondo me è più un approccio alla vita totalmente fuori dalla realtà. Io ho mio figlio che quando io facevo il banco di pesce che si vergognava quando andava a prendere la scuola con il furgone, lui no, non mi veniva ah, via, la eccetera, la eccetera eccetera. Poi c'è la figlia che ha ah, 12 anni che che la va a prendere con la macchina e lei dice no, non vieni, lo vedi, ecco, la cosa, lo vedi, è, la cosa, è, la è una ruota. Okay. Ma, ma ha sbagliato il padre o hanno sbagliato le figlie? E me hanno sbagliato i figli. Doveva cacciare. La cacciata di casa. La dì la no. verità, Oswald, Dio! Non è vero che l'ha cacciata di casa, vero? No? Dia verità, Osvaldo. Non dia a fuggire no, no, <ride> da Grazie. Grazie. Eh. <ride>